Ciao, nei mesi scorsi ci siamo tutti resi conto di quanto sia importante avere una solida presenza sul web per presentare e vendere i nostri prodotti e i nostri servizi. Una landing page è il modo migliore per farlo, ma perché funzioni deve essere capace di catturare l'attenzione e suscitare l'interesse delle persone. Con il team di Apogeo abbiamo pensato a questo webinar in cui cerchiamo di capire come si progettano i contenuti di una landing page che converte davvero. Uniremo le emozioni, i pensieri e delle tecniche di scrittura, perché quando siamo sul web siamo utenti ma siamo prima di tutte persone. Iscriviti e diffondi la voce.